Ciao a tutti, oggi prepareremo gli spaghetti al limone e pepe rosa, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa, più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono spaghetti, scorza di limone, succo di limone, aglio, parmigiano, prezzemolo, olio d'oliva, sale, pepe, pepe rosa e foglioline di menta. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la preparazione con il bimbi, portiamo a bollore l'acqua in una pentola per cuocere gli spaghetti. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone, il prezzemolo, l'aglio e il parmigiano. Diamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Adesso versiamo il succo di limone l'olio Il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Prendiamo sul fondo del boccale Aggiungiamo il pepe rosa e facciamo amalgamare per 10 secondi con l'antiorario a velocità 1. Il composto è pronto, adesso condiremo la pasta mantecandola con un po' di acqua di cottura. Spaghetti al limone e pepe rosa. Grazie e alla prossima ricetta.